Da Katia, bentornati nel mio canale. Allora, oggi sono qui per iniziare insieme a voi un nuovo progetto. e Io oggi ho scelto di utilizzare questo filato della ice Arts, e questo è un gomitolo da 100 grammi ed è 550 metri, quindi rende veramente mo molto, rende veramente tanto. Allora, io oggi ho scelto queste sfumature, queste sfumature che danno sul rosa fucsia e anche qualche sfumatura di bianco e eh, io lo trovo un colore molto molto delicato mi piace tantissimo allora dicevo che mm, è un gomitolo da 100 grammi e vi dico anche la composizione di questo gomitolo 20 per 20 lana 60 premium acrilico va lavorato con i ferri o con l'uncinetto del 3 o 4 il gomitolo si chiama Moher Magic. Allora, questo gomitolo io l'ho acquistato dal eh, il filo di Arianna, maglia e uncinetto. Nel box informazioni poi sotto il video vi lascio il sito web da cui potete acquistare il mio stesso filato e anche in altri colori. E posso dire che ci sono colori uno più bello dell'altro. Io questa volta ho scelto questo. E se vi ricordate ho scelto anche in un altro tutorial il, um, ho fatto lo scialle blu ocean e infatti ho dato il nome del, del filato che è magic oceano ok allora eh, detto questo adesso possiamo iniziare eh, la lavorazione del nostro progetto allora io ho fatto le mie 52 catenelle adesso allungo il punto così quindi entro qui nella stessa catenella nella maglia di base e faccio così allungo il punto 1 2 3 5 e chiudo tutte le maglie 1 2 3 catenelle rientro nella stessa maglia e faccio ancora 5 maglie allungate 1 2 3 4 5 Chiudo 123 catenelle. Adesso saltiamo 3 maglie. Quindi facciamo 1-2-3. Nella quarta facciamo una maglia alta. Una catenella di separazione. Saltiamo una maglia. Andiamo nella maglia seguente e facciamo una maglia alta. Catenella di separazione, saltiamo una maglia, maglia seguente, maglia alta. Allora, quindi sono 123 catenella, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta. Così 3 catenelle: 1, 2, 3. Salto 3 maglie 1 2 3 nella quarta ripeto il punto puff quindi faccio 1 2 3 4 5 chiudo tutte le maglie catenelle, rientro nella stessa maglia e faccio ancora 5 maglie allungate 1 2 3 4 5 e chiudo 3 catenelle, salto 3 maglie 1 2 3 nella quarta vado a fare una maglia alta. una catenella salto una maglia vado nella maglia seguente ancora una maglia alta una catenella salto una maglia maglia seguente maglia alta in tutto dobbiamo fare 9 maglie alte quindi sono 3 salto una maglia vado nella maglia seguente maglia alta catenella salto una maglia maglia seguente maglia alta catenella salto una maglia vado nella maglia seguente maglia alta allora 2 4 6. Salto una maglia. Vado nella maglia seguente. Faccio una maglia alta sono 7 7. 8 9, così, adesso. 1 2 3 catenelle salto 3 maglie 1 2 3 nella quarta rifaccio il punto puff quindi 1 2 3 4 5 e chiudo 3 catenelle ancora rientro 1 2 3 4 5 chiudo tutte le maglie 1 2 3 salto le maglie vado nella quarta maglia faccio una maglia alta una catenella salto una maglia maglia seguente maglia alta una catenella salto una maglia maglia seguente maglia alta una catenella salto una maglia maglia seguente maglia alta quindi abbiamo fatto 4 maglie alte separate da una catenella 1 2 3 catenelle scusate un attimo che okay, qui allora 1 2 tre catenelle quindi vado nell'ultima maglia e faccio il punto puff vediamo se riesco perché qui ho stretto troppo allora eh allora riesco 1 2 3 4 5 e chiudo 1 2 3 catenelle rientro 1 2 3, 4 e 5 all'inizio è un po' difficoltoso, però poi ok. Allora, finito il giro, adesso vado qui dove abbiamo fatto le catenelle, quindi entro e faccio una maglia bassissima quindi adesso ricomincio a fare il punto puff nelle due catene nelle 3 catenelle di separazione quindi faccio 1 2 3 4 5 chiudo 1 2 rientro scusate prendo un po di filo 1 2 3 4 5 questa volta faccio 2 catenelle di separazione rientro 1 2 3 4 5 ok 3 punti puff adesso facciamo 1 2 3 catenelle vado qui dove abbiamo le 3 catenelle di separazione entro. Faccio una maglia alta, una catenella, una maglia alta sulla maglia alta, una catenella maglia alta sulla maglia. Alta, una catenella. Ancora maglia alta sulla maglia alta, una catenella maglia alta sulla maglia alta. catenella e una maglia alta qui dove abbiamo le 3 catenelle così 1 2 3 catenelle e adesso andiamo qua al centro dei due eh, del gruppetto del punto puff quindi entriamo e facciamo 1 2 3 4 5 chiudo 2 catenelle rientro 1 2 3 4 5 1 2 3 catenelle vado qui dove abbiamo le 9 maglie alte quindi vado nel primo archetto di 3 catenelle faccio una maglia alta una catenella maglia alta sulla maglia alta una catenella maglia alta sulla maglia alta una catenella quindi lavoriamo tutte le maglie alte separate da una catenella così dove abbiamo le 3 catenelle facciamo una maglia alta quindi adesso ad ogni giro dobbiamo aumentare una maglia alta all'inizio e alla fine 3 catenelle vado qui nell'archetto del punto puff e faccio 1 2 3 4 5 2 catenelle 1 2 3 4 5 3 catenelle quindi vado qui nell'archetto delle 3 catenelle faccio una maglia alta una catenella maglia alta sulla maglia alta catenella maglia alta sulla maglia alta catenella maglia alta sulla maglia alta catenella maglia alta sulla maglia alta catenella e qui facciamo l'aumento quindi entro nell'archetto e faccio una maglia alta 3 catenelle vado qui nell'ultimo gruppo del punto puff al centro e faccio 3 punti puff 2 3 4, 5. Chiudo. 2 catenelle. Rientro. 1, 2, 3, 4, 5. 2 catenelle. Rientro. 1, 2, 3, 4, 5. Allora, finito il giro, adesso facciamo il terzo giro. Allora, vado qui nell'archetto delle catenelle e faccio una maglia bassissima. Allungo il punto, ricomincio a fare il punto puff. 1, 2, 3, 4, 5, chiudo. 2 catenelle, rientro. Prendo un po' di filo allora 1 2 3 4 5 chiudo una catenella adesso vado qui nel punto puff centrale faccio una maglia alta proprio qui una catenella vado nell'archetto seguente e faccio 1 2 3 4 5 e chiudo 2 catenelle rientro 1 2 3 4 5 2 catenelle scusate 3 catenelle vado qui devo fare l'aumento quindi vado qui dove o le catenelle faccio una maglia alta una catenella maglia alta sulla maglia alta catenella maglia alta catenella maglia alta catenella maglia alta, alta una catenella di separazione ancora maglia alta Catenella di separazione, maglia alta, catenella. E adesso qui facciamo l'aumento. Quindi facciamo una maglia alta nell'archetto delle 3 catenelle, una catenella, 3 catenelle di separazione, e facciamo il punto puff. 1, 2, 3, 4, 5. Chiudo, 2 catenelle, rientro 1, 2, 3. 4 5 1 2 3 catenelle e qui lavoriamo le maglie alte quindi qui nel primo archetto lavoriamo una maglia alta e facciamo il primo aumento poi una catenella di separazione una catenella e lavoro una maglia alta sulla maglia alta separata da una catenella così Quindi lavoriamo tutte le maglie alte facciamo una maglia alta sulla maglia alta una catenella di separazione e qui alla fine dove abbiamo le catenelle facciamo una maglia alta quindi aumentiamo una maglia all'inizio e alla fine 3 catenelle punto puff qui al centro e qui e facciamo ancora l'aumento facciamo le catenelle una maglia alta scusate una maglia alta nell'arco delle 3 catenelle poi lavoriamo una maglia alta su ogni maglia alta separata da una catenella ok e poi qui lavoriamo il punto puff al centro una maglia alta e dobbiamo fare le catenelle dobbiamo due catenelle di separazione qui lavoriamo il punto puff comunque adesso lavoriamo le maglie alte e qui lo, lo facciamo insieme eccomi allora sono arrivata qui faccio la mia maglia alta devo fare qui l'aumento poi faccio 3 catenelle vado qui nel nell'archetto oh, del punto puff e faccio 1 2 3 4 5 2 catenelle rientro 1 2 3 4 5 una catenella lavoro una maglia alta qui abbiamo tre punti puff quindi lavoro una maglia alta qui al centro una maglia alta una catenella vado qui nell'archetto del punto puff quindi entro e lavoro uno 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, e rientro. 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo. Adesso giro il lavoro, entro qui nell'archetto delle catenelle, faccio una maglia bassissima, allungo di nuovo il punto 1 e faccio 1 2 3 4 5 2 catenelle rientro 1 2 3 4 5 3 catenelle qui abbiamo la maglia alta quindi lavoro una maglia alta sulla maglia alta così 1, 2, 3 catenelle. Vado qui dove abbiamo il punto puff, entro um, nell'archetto e lavoro 1, 2, 3, 4, 5. 2 catenelle, rientro 1, 2, 3, 4, 5. Adesso. 3 catenelle lavoriamo qui dove abbiamo le 3 catenelle facciamo l'aumento, una catenella, una maglia alta, su ogni maglia alta separate da una catenella così. Allora, e qui alla fine facciamo una maglia alta, 3 catenelle e il punto puff, 1, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 3 catenelle lavoriamo le maglie alte quindi vado qui nelle 3 catenelle di separazione faccio il primo aumento catenella quindi faccio una maglia alta una catenella di separazione poi lavoro tutte le maglie separate da una catenella così lavoro qui tutte le maglie e qui faccio l'aumento quindi dobbiamo fare l'aumento sia all'inizio e alla fine facciamo il punto puff, la stessa cosa facciamo qui quindi una maglia alta qui nelle 3 catenelle lavoriamo tutte le maglie alte poi qui alla fine facciamo un'altra maglia alta facciamo il l'aumento e qui lavoriamo insieme alla fine allora sono arrivata alla fine quindi ho fatto le mie 3 catenelle adesso faccio il punto puff 2 3 4 5 2 catenelle rientro 1 2 3 4 5 adesso una catenella qui nascosta abbiamo una maglia alta quindi facciamo una maglia alta sulla maglia alta una catenella e adesso il punto puff qui nelle catenelle di separazione quindi 1 2 3 4 5 2 catenelle rientro 1 2 3 4 5 e chiudo giro il lavoro ok adesso rientro qui nelle catenelle faccio una maglia bassissima allungo il punto e inizio a fare il punto puff 2 3 4 5 2 catenelle rientro 1 2 3 4 5 adesso 3 catenelle qui abbiamo la maglia alta quindi qui dove abbiamo la catenella facciamo una maglia alta una catenella maglia alta sulla maglia alta una catenella e una maglia alta qui quindi adesso abbiamo 3 maglie alte, facciamo 3 catenelle e lavoriamo il punto puff 1, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, rientro 1, 2, 3, 4, 5. tre catenelle e qui si lavora l'aumento, facciamo una catenella due tre quattro cinque sei Sette. Otto. Nove. Dieci. Undici. E dodici. Tre catenelle. Facciamo qui il punto puff. Allora. 1 2 3 4 5 2 catenelle rientro 1 2 3 4 5 e lavoriamo adesso le maglie alte quindi qui dove abbiamo le 3 catenelle facciamo un aumento poi lavoriamo tutte le maglie alte separate da una catenella arriviamo qui facciamo un altro aumento 3 catenelle punto puff aumento sia all'inizio che alla fine e poi lavorate e, e due punti puff Ah no scusate dovete lavorare qui dove abbiamo la maglia alta fate una maglia alta qui cominciamo a fare il primo aumento una maglia alta una maglia alta sulla maglia alta e una maglia alta nell'archetto delle 3 catenelle ok 3 catenelle di separazione poi facciamo il punto puff comunque adesso dovete aumentare ad ogni giro quindi sia qui dove abbiamo adesso abbiamo le 3 maglie alte e qui allora io vado avanti e poi eh, insomma man mano che vado avanti poi lo provo ok quindi provatelo perché poi quando arriviamo eh, ad una certa altezza io per esempio voglio fare la scollatura V e poi voglio chiudere, ok? Chiudo per, eh, per formare poi così, in questa maniera. Comunque io eh, vado avanti poi vi dirò eh, quanti giri ho fatto per chiudere e formare la scollatura V. Eccomi qua. Allora, io sono andata avanti con i miei aumenti. Vedete qui quando abbiamo iniziato con tre maglie alte, ho aumentato ad ogni giro fino ad arrivare alla mia scollatura. Adesso sto facendo il giro e sono pronta per chiudere la mia scollatura. Quindi l'ho provato e la scollatura per me così va benissimo. Allora, qui adesso non aumento più quindi dato che chiudo qui di solito facciamo una catenella una maglia alta e 3 catenelle poi andiamo qui a fare il punto puff quindi io faccio le 3 catenelle vado qui al centro del punto puff entro con l'uncinetto prendo l'altra metà entro e faccio una maglia bassa. così <coughs> e continuo la mia lavorazione 3 catenelle e vado avanti con le maglie alte così adesso dobbiamo qui non dobbiamo più aumentare però dobbiamo aumentare qui fino ad arrivare sotto il braccio sotto l'ascella quindi dobbiamo continuare a lavorare e qui si continua a fare gli aumenti quindi lavoriamo sempre una maglia alta qui dove abbiamo le 3 catenelle ok quindi dobbiamo adesso dobbiamo continuare a lavorare a giro aumentando solo qui dove dobbiamo eh, chiudere per le maniche va bene quindi adesso vado avanti e quando arrivo e sono pronta per chiudere per le maniche. Ci ritroviamo, ok. Quindi mi raccomando, qui dobbiamo ancora aumentare, man mano che lavoro che è andata avanti, provatelo. Allora sono arrivata qui dove abbiamo chiuso e forma mh, per formare lo scollo. Quindi ho fatto la mia maglia alta. Adesso invece di 3 catenelle faccio 2 catenelle e vado proprio qui. E faccio una maglia alta una catenella a due catenelle scusate e una maglia alta così nel prossimo giro anzi scusate invece di due catenelle ne faccio una perché altrimenti qui è troppo largo allora una catenella e una maglia alta proprio qui una catenella maglia alta così sì in questa maniera e andiamo avanti a lavorare le maglie alte ok così allora eccomi qua io sono arrivata alla mia misura sono pronta qui per chiudere per formare le braccia allora sapete che quando abbiamo chiuso qui per fare la scollatura abbiamo lavorato sempre a giro quindi nella lavorazione non c'è un una chiusura o un inizio della lavorazione perché abbiamo sempre lavorato a giro quindi adesso io mi trovo qua dove ho l'angolo e faccio ho fatto le mie maglie alte adesso faccio una catenella e chiudo qui all'interno delle catenelle al centro del punto puff faccio una maglia bassissima 2 catenelle entro dentro il l'archetto e vado a prendere e eh, diciamo l'altra metà quindi entro e faccio una maglia alta così una catenella maglia alta catenella mai alta quindi adesso non dobbiamo più aumentare e qui adesso abbiamo l'inizio della lavorazione qui quindi adesso facciamo lavoriamo tutto tutto il dietro a maglia alta separata da una catenella qui chiudiamo la stessa maniera e poi torniamo facciamo di nuovo tutto il giro ok allora andiamo avanti e lavoriamo qui fino al, all'angolo eccomi sono arrivata all'angolo quindi ho fatto la mia maglia alta adesso una catenella entro qui nell'archetto del punto al centro dei punti puff e prendo l'altra metà entro così e faccio una maglia alta in questa maniera una catenella continua a lavorare e abbiamo unito tutte e due gli angoli così ok quindi adesso andiamo avanti qui fino dove abbiamo iniziato e chiudiamo qui nella terza catenella iniziale quindi lavoriamo tutta questa parte ok finito il giro faccio le ultime maglie alte una catenella e vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima così ora facciamo 1 2 3 catenelle quindi adesso um, continuiamo questa lavorazione facciamo sempre a giro una maglia alta una catenella di separazione fino ad arrivare sotto al seno quindi man mano che andata avanti lo provate qui camminate, andate giù quando arriviamo sotto proprio sotto il seno e poi e facciamo un'altra lavorazione ok quindi andiamo avanti così continuando sempre lavorando una maglia alta una catenella di separazione e una maglia alta allora qui andate avanti continuate una maglia alta una catenella di separazione una maglia alta qui, qui al centro una catenella di separazione una maglia alta sulla maglia alta ok è facile quindi non c'è bisogno che ve lo faccio vedere dovete continuare sempre con questa lavorazione ripeto fino ad arrivare sotto il seno ok a dopo eccomi qua allora io sono arrivata alla mia misura sono arrivata proprio sotto il seno adesso cambio lavorazione facciamo dei semplici ventaglietti allora inizio allora vediamo facciamo delle maglie alte doppie ho chiuso ho chiuso il mio giro nella terza catenella iniziale adesso con una maglia bassissima sono andata sono entrata nella catenella di nell'archetto di una catenella quindi faccio 1 2 3 4 catenelle rientro e lavoro ancora 2 maglie alte doppie 2 catenelle rientro ancora 3 maglie alte doppie 1 23 adesso salto due archetti vado nel terzo archetto e lavoro 3 maglie alte doppie 1 2 3 2 catenelle rientro e lavora ancora 3 maglie alte doppie 1 2 3 adesso salto 2 due fori vado nel terzo foro e lavoro ancora ripeto le tre maglie alte doppie 2 catenelle di separazione e 3 maglie alte doppie 2 3 2 catenelle rientro 1 2 3 così ancora salto due archetti vado nel terzo faccio 3 maglie alte doppie 1 2 3 2 catenelle, rientro 1 2 3 quindi andiamo avanti così per tutto il giro eccomi qua allora finito il giro qui è finito il giro o 3 3 fuori di una catenella Comunque, non, non ha importanza perché siamo nel primo giro, quindi non si nota. Invece di saltare due maglie, eh, due fori ne ho 3 Quindi vado a chiudere nella quarta catenella iniziale: quindi 1, 2, 3, 4. Con delle maglie bassissime andiamo nell'archetto delle due catenelle e ricominciamo a fare i ventaglietti quindi dobbiamo andare avanti così per tutta la lunghezza desiderata quindi sono entrata nelle due catenelle faccio 3 maglie alte doppie 2 catenelle rientro 3 maglie alte doppie 1 2 3, quindi vado nell'archetto seguente quindi vado qui e lavoro le tre maglie alte doppie 2 3 2 catenelle di separazione rientro 3 maglie alte doppie 1 2 3 così quindi ripeto adesso con questa lavorazione lavoriamo sempre a giro e arriviamo fino all'altezza desiderata ok io adesso vado avanti e poi vi dirò quanti ventaglietti ho fatto io allora eccomi qua io ho raggiunto la mia ehm, la mia lunghezza ok nel frattempo ho fatto anche una manica vi faccio vedere ecco qui la mia manica ripreso tutte tutte le maglie qui intorno quindi sono tutte maglie alte molto molto semplice e poi sono andata così eh, diciamo che sono andata ad allargare quindi viene una manica tipo eh, a zampa ecco allora facciamo così adesso iniziamo oh, l'altra manica insieme allora mi un pochino ok quindi io vado qui entro qui dove abbiamo il punto puff e li prendo o oh, tutte e due tutte e due lati così entro e faccio 3 catenelle 1 2 3 più una più una catenella di separazione adesso vado qui nella prima maglia alta quindi salto le 3 catenelle nella prima maglia alta e faccio una maglia alta quindi lavoro una maglia alta su ogni maglia alta separata da una catenella così è molto facile perché dobbiamo lavorare dobbiamo riprendere tutte le maglie questa maniera ok quindi andiamo avanti fino qui dove abbiamo iniziato eccomi qua sono arrivata alla fine del giro quindi dove ho iniziato con le 3 catenelle vado a fare una maglia bassissima nella terza catenella iniziale e adesso ricominciamo a lavorare 1 2 3 4 quindi 3 catenelle sono la prima maglia alta più una catenella di separazione e lavoriamo una maglia alta in ogni maglia alta separata e con una catenella di separazione ok allora io nella mia manica eh, in tutto ho fatto 18 giri però eh, ovviamente ognuno deve provare deve provare eh, man mano che va avanti prova allora io mi sono fermata e poi ho fatto questo eh, diciamo questa lavorazione leggermente ma proprio leggermente sotto il gomito e poi da qui fino alla mia lunghezza ho cambiato il punto e ho lavorato eh, il punto qui i ventaglietti ok quindi man mano che lavorate lo provate per la mia misura sono bastate 18 18 giri. Quindi lo provate e decidete quando eh, dovete volete iniziare a fare i ventaglietti. Se non vi piacciono i ventaglietti, allora andate avanti con questa lavorazione: una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella fino a raggiungere la lunghezza della vostra manica, ok? allora adesso qui andiamo avanti andiamo avanti e poi iniziamo a fare i ventaglietti eccomi qua allora io ho fatto i miei 18 giri a maglia alta ok quindi adesso cambiamo eh, la lavorazione facciamo delle maglie alte doppie e facciamo dei ventaglietti allora chiudo nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima così con una maglia bassissima vado proprio dentro la catenella di separazione faccio 1 2 3 4 catenelle che sono la prima maglia alta doppia quindi due volte filo sull'uncinetto rientro lavoro una maglia alta doppia due volte filo sull'uncinetto rientro ancora maglia alta doppia 2 catenelle rientro nello stesso foro e lavoro ancora scusate 2 3 eh, maglie alte doppie quindi 1 2 3 adesso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 2 3 adesso di nuovo saltiamo due fori andiamo nel terzo e lavoriamo tre maglie alte doppie 1 2 3 scusate un attimo sistemo il filo ok 2 catenelle 1 2 rientro e lavoro ancora 3 maglie alte doppie 1 2 3 e quindi andiamo avanti così per tutto il giro eccomi qua allora sono arrivata alla fine del giro e vado a chiudere nella quarta catenella iniziale adesso con delle maglie bassissime arrivo all'interno delle due catenelle 1 2 3 4 catenelle che sono sempre la prima maglia alta doppia quindi rientro e lavoro ancora due maglie alte doppie 2 catenelle rientro e lavoro 3, eh, 3 maglie alte doppie così adesso vado nel prossimo ventaglietto e lavoro le maglie alte doppie 2 3 2 catenelle e 3 maglie alte doppie così allora io ho fatto questa lavorazione nell'altra nell manica e sono andata avanti per 12 motivi, quindi ho fatto 12 giri appunto eh, ventaglietto, ok? Quindi voi prendete la vostra misura e eh, staccate il filo quando arrivate alla vostra, alla vostra altezza della manica, ok? Quindi andate avanti e poi alla fine spezzate il, il filo.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 2 catenelle scusate 3 catenelle vado qui devo fare l'aumento quindi vado qui dove ho le catenelle faccio una maglia alta una, catenella maglia alta sulla maglia alta catenella maglia alta catenella mai alta catenella maglia alta catenella,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 al centro una maglia alta una catenella vado qui nell'archetto del punto puff quindi entro e lavoro 1 2 3 4 5 2 catenelle rientro 1 2 3 4 5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 il punto puff 1 2 3 4 5 2 catenelle 1 2 3 4 5 3 catenelle e lavoriamo le maglie alte quindi vado qui nelle 3 catenelle di separazione faccio il primo aumento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 4 5 2 catenelle rientro 1 2 3 4 5 3 catenelle e qui si lavora l'aumento facciamo 1 catenella 2 tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici e dodici tre catenelle facciamo qui il punto puff allora uno due tre quattro cinque due catenelle rientro uno due tre quattro